Ciao ragazze e bentornate in un nuovo video L'altro giorno stavo sistemando qui nel mio buco creativo quando ho ritrovato la scatola degli MF Cosa sono gli MF? I mai finiti ovvero quei progetti che io ho iniziato ma non ho mai portato a termine Avete anche voi degli MF? Nel caso scrivetemeli qua nei commenti così mi sento meno sola ad avere dei progetti iniziati e non finiti tra questi progetti, uno di questi progetti è questa coperta che io ho iniziato quando praticamente c'era Borgia come papa ancora e eh, non l'ho mai finita. L'ho iniziata nel 2017 e, eh, e quindi ben tre anni fa e poi l'ho piantata lì perché eh, causa inesperienza, mancanza di voglia eccetera eccetera eccetera non l'ho mai portata a termine. Ho postato su Facebook e su Instagram la foto, così per gioco, dei miei cubotti qua, eh, dei miei quadrotti e avete iniziato a chiedermi consigli o dei tutorial su come realizzare un progetto come questo. E allora ho pensato di fare eh, due video eh, in cui darvi qualche suggerimento su come affrontare questo tipo di eh, progetto. E ovviamente io sapete che sono autodidatta quindi non voglio assolutamente sostituirmi a quelle più brave non ci mancherebbe se siete brave, precise, perfette non è il tutorial che fa per voi se invece come me siete delle creative della domenica che si arrangiano allora eh, magari vi può essere utile su, per fare un lavoretto carino allora ho, ho deciso di dividere il video in due nella prima parte parliamo della parte sopra quindi del top. Questo qua si chiama top. Okay. Questo qua si chiama top e parleremo di questa parte. Nella seconda fase del video invece andremo a unire il top all'imbottitura e alla stoffa sottostante, e vi faccio vedere come si fa. Come ho fatto io. Eh, detto ciò, che cosa occorre? Faccio una piccola premessa. Ci sono due modi di lavorare, o meglio, quelle brave, brave, brave, brave, super brave, hanno due modi di approcciare. La prima è quella di fare il pannello, nel mio caso io ho fatto dei quadretti, quindi ho un pannello da 4, o da 6, o da 9, e attaccarlo all'imbottitura, quindi fare dei piccoli kilt, ok? Altrimenti la seconda scuola di pensiero è quella di fare tutto il top e dopodiché Infine, andare a unire tutti insieme, quindi a creare il famoso sandwich, un sandwichone gigante, e andare a cucirlo tutti insieme. Io sono per la seconda, perché? Perché se voi fate blocco per blocco, rischiate poi di avere troppo spessore da mettere sotto macchina, perché dipende anche dall'imbottitura che usate. Io non mi trovo, a me non piace e, e preferisco fare in questa maniera. Tante lo fanno perché in questa maniera... Facendo blocco per blocco risparmiano tempo, ovvero io ho già attaccato la mia imbottitura, ho già kiltato quindi non ho bisogno di andare a fare la trapuntatura dopo, dovrò solo poi unire il tutto e eccetera e finire la coperta. A me non piace, a me piace fare tutto il top e poi una volta realizzata la parte soprastante mi piace cucire tutto insieme smadonnando perché ovviamente... <ride> se c'è troppa roba da gestire eh, come tessuti eh, io poi tra l'altro ho una macchina basica che è questa qua la conoscete la mia piccola brother eh, che eh, non ha il piano quello grosso per fare questo tipo di lavoro per cui veramente divento mi trasformo, divento cattiva quando faccio questo lavoro qua perché mi, vengo veramente, mi viene male allora come andiamo a creare il top, quindi questo qualche piccolo consiglio non vi faccio un tutorial vero e proprio vi do qualche suggerimento sulle difficoltà che ho incontrato io e eh, vi do eh, quello che secondo me è un consiglio, poi vedete voi allora, innanzitutto ci serve del cotone dove andare a prenderlo? allora, se voi avete soldi da spendere e potete sulle, in merceria esistono, esiste il cotone americano che è quello proprio su pensato per questo tipo di lavoro che vi costa quanto un rene ed è suddiviso in set quarter eh, oppure in, de in dei rotoli con delle strisce già pretagliate e vi costa davvero tanto perché fate conto che un rotolone di quelli lì costa sui 60 euro, mentre il fat quarter varia dai 5 ai 10 euro a seconda del taglio. E lo trovate in varie misure: 30x40, 50x50. Fate attenzione quando eh, andate sui siti a cercare le stoffe. Io ho utilizzato degli scampoli che mi sono avanzati da precedenti lavori, per esempio questo qua è un campione di Vero World che mi ha regalato, Vero World, credo si chiama, che mi ha regalato Cindy Cottage che è un sito che credo abbia chiuso nel frattempo purtroppo perché aveva delle stoffe meravigliose. Perché si era sbagliata a mandarmi una spedizione e ha voluto mandarmi, era, questo era un ultimo pezzo di, di, del suo rotto, insomma mi ha mandato questo scampolo e io l'ho riutilizzato qua perché obiettivamente non era eh, così grande. Poi, non so, eh, qui, qui avevo fatto un, qualcosa per un bambino, eh, questo era un altro lavoro, questo era un lenzuolo, per esempio, quindi vedete voi le stoffe che avete in casa, provate. L'importante è che il cotone non sia elastico, quindi che sia cotone normale, dello stesso peso, perché farete meno fatica e al tatto è meglio avere lo stesso peso. Quindi, eh, una volta individuato le, i cotoni nei toni nelle fantasie che più preferite tagliate questi quadrotti per ottenere una coperta tipo scaldotto ehm, io ho eh, tagliato 140 quadretti da 12 per 12 quindi faremo delle strisce da 10 quadretti se vedete queste sono strisce da 10 quadretti per 14 strisce ok quindi alla, in totale sono 10 quadretti per 14 strisce. In totale 140. Come faccio a tagliarli? Qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è questo. Se siete brave, precise e soprattutto li avete in casa, cambiate tutorial perché questo non fa per voi, siete troppo brave. <ride> no, scherzo. Avrete sicuramente questo aggeggino che si chiama taglierina e il bellissimo e' eh, super fantasticioso ehm, Righellone della Omnigrid Questa è facoltativa Questo vi aiuta se, Anche se non siete precise Nel senso che Allora, io con questo aggegino infernale Non riesco a lavorare Pur seguendo eh, Tutte le varie indicazioni Qui io ho il mio il piano di taglio Con questa squadrettatura che mi aiuta A mettere la stoffa dritta, il righello dritto Eccetera eccetera Quindi mi basterebbe solo fare così io non riesco perché a me tutte le volte si sposta, sta stupidina, sta sciocchina, va dove vuole lei, e, oppure mi si sposta il righello. Quando riesco a tenere ferma questa, mi si sposta il righello, quando riesco a tenere fermo il righello, mi si sposta, sposta questa. Insomma, tutti e due insieme fermi, non riesco a farceli stare. Il risultato è che io ottengo delle cose così ondulate, fatte male, vedete? E quindi non fa per me. Allora io cosa ho fatto? Siccome sono la regina delle pasticcione... Ho fatto una bellissima sagoma in cartoncino e pazientemente, col metodo da nonna, ovvero la forbice, ho tagliato tutti i quadrati. Qual è il problema? Che se usate questa, vi vengono e soprattutto sapete usarla bene, vi vengono dei quadrati precisi 12x12 e poi siete a posto per tutto il resto del lavoro. Se invece usate queste, beh, ahimè dovete lavorare di più perché il quadretto preciso ovviamente non vi viene, perché è la mano taglia ma non è drittissima non, non si riesce a fare un lavoro millimetrico quindi una volta che avete tagliato i vostri eh, lavori i vostri quadretti vi ritroverete un bel cubotto ok? qui serve il vero e unico strumento utile a parte ovviamente le forbici e questo Qua che vi consiglio perché quando cucite storto vi salva la vita ehm, il vero strumento che vi serve è il ferro da stiro usate un buon ferro da stiro per favore non usate quel ferrettino piccolino della prima ma non perché io non perché non sia buono che anzi io ce l'ho lo uso quando vado a fare eh, qualche tutorial nei mercatini o nelle fiere però, ehm, secondo me, serve proprio, proprio un buon ferro da stiro, perché è importante appiattire bene le cuciture e tendere bene la stoffa. Questo perché vi aiuta. Quindi, che cosa succede? Una volta che avete tagliato, andate all'asse da stiro e iniziate a stirare i vostri quadrati. Mentre stirate, iniziate a creare le strisce. E eh, in questa maniera... Questo è un piccolo suggerimento, poi voi organizzatevi come volete. Io faccio praticamente stiro e appoggio la prima, stiro, appoggio la seconda, appoggio la terza e via dicendo. ok, Quando sono arrivata alla fine con 10 quadrattini, inizio col secondo gruppo e le metto sotto, in questa maniera, sull'asse. ok. Questo perché? Perché in questa maniera... Riesco a vedere le fantasie e evito di fare i doppioni. Cioè, se ho le righe non metto sotto ancora le righe rosa. Se ho i fiori come questa non metto sopra lo stesso o qui. Tento di sfalsare il più possibile. Poi cosa faccio? Una volta finite, io faccio delle pigne. Vedete che qua le ho già suddivise. Queste pigne par parto dall'ultima, quindi da questa e le impilo in questa maniera in modo che rimango col primo quadratino che io ho scelto ok? Fatta la mia prima pignetta quindi con la striscia prima e sotto c'è la seconda quindi con la striscia numero uno faccio la prima pignetta unisco tutto insieme e pinzo quindi con una clip con una molletta con un ago con del filo un elastico quello che vi appare piace Metteteli insieme, poi vi consiglio di prendere una scatola, un contenitore come questo, un cestino, che okay? e mano a mano, andate a posizionare. Ecco, ho fatto casino, a posizionare i, vostro, i vostri quadratini. Ok, quindi il primo, il secondo, il terzo e via dicendo, fino a che vi troverete a farli. Tutti con l'ultimo quindi quello i piedi, l'ultima striscia la quattordicesima striscia in cima perché vi dico di fare così? perché così quando andrete, andrete ad assemblare i quadretti e poi le strisce uh, av avrete uh, già l'ordine preciso in cui mettere e disporre i quadri senza uh, fare casino Un'altra soluzione è quello di raggruppare le vostre strisce, mettere un post e scrivere riga 1, riga 2, riga 3, riga 4, eccetera, eccetera. Vedete voi, io preferisco far così perché mi trovo comoda e in... mi in... in... casino di meno. Adesso abbiamo stirato le nostre strisce, abbiamo eh, fatto i nostri, le nostre pignette, vado a prendere la striscia da lavorare, ok? Quindi tolgo la clip, prendo la prima, il primo quadratino. E se avete lavorato bene con la taglierina e avete fatto un lavoro preciso, avrete i quadretti che saranno praticamente uguali, perfettamente dritto. Il mio, come vedete, non è dritto, vedete che va un po' storto. Se siete state precise, mettete dritto contro dritto i primi due quadrati, andremo a cucire qui, ok? Quindi, come prendiamo la nostra macchina da cucire, Vedete che ci sono delle tacche? E prendiamo a riferimento una di queste tacche. Dopodiché, faremo scorrere man mano che cuciamo, eh, tenendo di riferime, come riferimento la tacca, faremo scorrere la stoffa e andremo a cucire in modo da tenere lo stesso margine, per avere i quadrati perfetti, ok. Non fate come ho fatto io la prima volta che sono andata così a caso e ho potuto disfare tutto, e vi assicuro che le avevo cucite tutte. Detto questo, eh, procedete con questo metodo, quindi unite i primi due quadretti, poi il secondo quadretto lo unite da questo lato a questo e via dicendo, fino a che avrete la vostra striscia. Se invece come me non siete state precise, ma avete tagliato con la forbice e eh, siete andati un po' a zigzag come avevo fatto io nel 2017, eh, rassegnatevi e fate una sagoma. 10x10, 10, come ho fatto io. Disegnate i due, le due linee principali e andate a cucire da questo lato, ok. Perché le due linee principali? Perché vi occorre come riferimento per sovrapporre bene le stoffe, ok? Quindi va bene, della prima non ce ne frega niente. Però di questa qua eh, poi ci interessa perché andremo a cucire l'altro quadretto. Quindi portatevi avanti, vi fate la, per ogni striscia la, il riferimento e andate a cucire. In questa maniera non sbagliate sicuramente. Ci metterete più tempo però non sbagliate sicuramente perché è comunque un lavoro certosino. Però almeno questo vi dà l'assoluta certezza che avrete cucito tutti i quadrati perfettamente. Che è quello che ho avuto io adesso eh, nel rimontare questa cosa. Il lavoro da turco che sto facendo io. Fatto questo... Avrete la vostra striscia, andate al ferro da stiro e, cucite, e stiratela bene tendendo bene le cuciture, e vi faccio vedere come dovete stirare. Allora, la kilter professionista sfalsa i margini di cucitura. Quindi, questo, l'eccesso di stoffa. Addirittura fanno un lato da una parte, un lato dall'altra, un lato da una parte e un lato dall'altra. Ma siccome io sono scema e non, non ci riesco <ride> perché mi incasino tutte le volte, li faccio, faccio una striscia tutta da un lato e una striscia tutta dall'altro, quindi qui va verso sinistra, qui l'ho fatto andare verso destra, vedete? Qui verso sinistra, qui verso destra, e stessa cosa quando vado ad attaccare le strisce una con l'altra, questo va in giù, questo va in su, questo va in giù, e questo va in su in modo da sfalsare le cuciture questo perché perché ehm, si crea meno spessore l'importante è quando fate questo tipo di lavoro è che poi alla fine voi andiate a stirare benissimo la vostra cucitura ok quindi sia dal dritto che dal rovescio sul rovescio sistemate prima i margini sul retro e sul dritto andate proprio a piattire bene sulle cuciture ok ultimo consiglio che vi do per il top è quello di uh, come cucire insieme due strisce ok perché il rischio che si corre è questo io qua l'ho voluta l'ho attaccata male ieri sera perché era luna di notte e ci avevo sonno però appunto essendo un lavoro per me va bene così non sto a smontarla me la tengo così Vedete che è un po' sfalsato, non è propriamente giusto, giusto, giusto, giusto. Allora, come fare per ovviare? Semplicemente andate a posizionare cucitura contro cucitura, ok? Poi, se siete proprio bravine... Allora, se siete eccezionali, vi bastano tre spilli e andale. Se siete bravini e avete voglia, imbastite questa parte e imbastite questa parte. In questa maniera avrete la traccia. Soprattutto fate riferimento a queste due cuciture che si sfalsano, perché creano questa sorta di croce e il punto d'incontro è il punto dove dovete andare a cucire. Quindi mettete uno spillo qui e uno spillo qui uno spillo qui, uno spillo qui per tenere fermo e poi come io ho sempre paura che mi si sposta metto un paio di spilli giusto per tenere fermo la stoffa l'importante è che andate a far coincidere perfettamente in questa maniera le eh, cuciture se fate cucitura con cucitura, quindi qua lo spillo vi aiuta perché si sovrappone siete a posto, avete cucito in maniera giusta come ho fatto io qui Ok, se invece lo fate un po' così alla carlona suonata come ho fatto io vi si sfalza un pochino però, ripeto, non succede niente eh, se si sfalza però tentate di essere più precise possibile questo era l'ultimo consiglio che vi do per fare il top ehm, dopodiché a fine del top se volete potete aggiungere eh, due pezzi di stoffa eh, della stoffa sottostante che userete appunto per il sotto come bordo altrimenti non c'è problema, eh, possiamo andare a cucire direttamente tutto insieme e vi farò vedere come e niente, questa è la prima parte del video spero che possano essere utili come suggerimenti dopodiché vi amate di pazienza, unite quadretto per quadretto e otterrete questo risultato è ovvio che eh, va da sé che eh, tentate di tenere una linea cromatica abbastanza... Insomma, che si intoni. Non fate come me, che ho abbinato il rosa, e il rosso, i cuoricini, i fiori. Io sono andata un po' a caso. Però questo passava al convento e questo ho unito. <ride> L'ultima cosa. Quando... Man mano che andate avanti, questi fili qua che escono così, tagliateli e rimuoveteli. Così almeno avete un lavoro più pulito. Ok? E basta. Quindi, ricapitolando, tagliate bene i quadretti. In maniera precisa. O con la taglierina o con la forbice non spaventatevi se andate storto al limite vi fate la sagoma come ho fatto io e passate i bordi e così avrete, cucirete me meglio che potete i quadretti stirate stirate sempre sempre sempre comunque prima stirate la striscia sul retro per dare il senso de del margine di cucitura e poi stirate sul davanti per appiattire soprattutto insistete su queste punte su questi punti, sulle cuciture quando avete stirato tutto Unite striscia con striscia, stirate ancora bene. Andate a piattire tutte, tutte, tutte le cuciture e avrete un lavoro perfetto. Ci vediamo con la seconda parte del video. Ciao.